ma non è questo però eh, per quanto riguarda la categoria, eh, io parlo principalmente eh, per la Commissione Patrimonio, chiaramente, quindi in qualità di bene comune e patrimonio. La categoria assimilabile al patrimonio relativa all'utilizzo a fini di servizi pubblici e di servizi di pubblico interesse eh, per i cittadini, questa finalità rientra eh, già all'interno della categoria del patrimonio indisponibile di Roma Capitale per il quale appunto ci sono finalità ben precise, istituzionali, sociali, culturali, a tutela dell'interesse dei cittadini, che in qualità di Movimento 5 Stelle, come maggioranza eh, dettata dal nostro programma e dai principi che guidano la nostra, eh, il nostro lavoro, Sarà, è previsto un, una partecipazione per i cittadini nella decisione delle finalità di servizio a cui indirizzare no? l'utilizzo di questi beni quindi da questo punto di vista mh, la categoria bene comune non è una categoria che riteniamo essere necessaria in quanto già tuteliamo questo percorso sia di partecipazione sia di servizio all'interno della categoria del bene patrimoniale indisponibile di Roma Capitale. Grazie.